Oh, prima Ciao a tutti ragazzi noi siamo DynamiteX e Marco007 e vi do il benvenuto alla demo di Meetopia Aspetta che passa un secondo il volume Metti opzioni Allora, vediamo un secondo Mesto Sulle opzioni Cancelli i dati di salvataggio Sì perché dobbiamo iniziare una nuova avventura Ah, allora, questa è, è la prima demo che vi facciamo vedere sul 3ds Speriamo uh, che vi piaccia il metodo di distruzione perché non abbiamo trovato niente Ok Lo schermo di sotto io non riesco proprio a vedere Cioè è tutto Sì, si sì, va bene quando ci dice lo spot passa no Se avete la versione se, se avete l'intenzione di comprare il nuovo gioco Se c'è un mi, Visto che è Allora. c'è un Mi che ti rappresenti ok allora, prendiamo il mi giusto. Ovviamente io non sono così, però sì. Allora, come qua possiamo scegliere delle de de cose. Ora taglia lo schermo di sotto perché bisogna far vedere. Okay. ok, niente, a quanto pare non possiamo mostrare lo schermo di sotto per qualche problema tecnico. Va bene, comunque possiamo scegliere tra, car tra il carattere gentile... Energico, rilassato, sicuro, caparbio, sognatore e prudente. Io sceglierò energico. Io sono Dynamitix e poi le fermi con una parola. Energico. Ok. Uh, ok. Modifica, aspetto, nome cos'è? Sì, ho già fatto tutto, carattere. Ok, quindi possiamo iniziare ora. Comunque, se avete la versione. Cioè, se avete la versione avete l'intenzione di comprare quella completa, potete spostare sì, i salvataggi c'era scritto. Sì, intanto ho saltato basso. tutto. No, non l'ho saltato. Eccomi Topia. Un mondo pacifico in cui i vivono felici e in armonia tra loro. O forse dovrei dire vivevano. Un giorno infatti, senza nessun preavviso. Una terribile ombra sinistra si stagliò su tutta Mitopia. Una spaventosa creatura si era impadronita dei volti della gente. Ma non è tutto. Dal nulla emersero torme di, di mostri che indossavano i volti rubati. Oh. Ecco comparire sulla scena un semplice viaggiatore Dynamitix. Ah, che bella giornata tranquilla. Dynamitix vaga senza pensieri e libero come il vento. Aiuto <ride> Aiuto Arg Puff, Pant, sono senza fiato mm -hmm. <ride> Ma dove sono? Dove sono? Sì, Ma va bene è Ah Da Nemetix scorge una città, a poco distante Ok, andiamo Ed eccoci qui. Sotto c'è la mappa però non la possiamo far vedere. Andiamo <ride> alla città. maledetta a te Marco che non possiamo far vedere. Lo schermo di sotto servirebbe a far vedere qua sotto. Noi <ride> come facciamo? Secondo te? Ci serve una seconda telecamera. Saranno automaticamente miei, I ruoli del del degli abitanti mondo. saranno automaticamente assegnati a dei miei consigliati, creati da altri giocatori. Potrei comunque cambiarli in qualsiasi momento tramite opzione casting del mini. Ah, lo, eh, la funzione spot pass non è attiva per usare i, i miei consigliati è necessario attivarla, non ci interessa no, il gioco non l'ho segnato. lo sai questa funzione. quindi mi sa so che devi no, non devo città di Bel, verdalboria oh no no no no no, no no no no no ok eccoci qui possiamo muoverci possiamo andare dal tizio a ognuno parlare Guida il Gioconda, Pedro. Bah, che giornata noiosa. Eh? Cos'è tutta questa agitazione? Bla bla bla bla. Dei mostri con un volto umano. Wow. Buona questa. Qua non esistono gli umani, esistiamo solo noi miei. Qui a Valdarboria, regna la pace. Non sappiamo cosa siano i problemi. Lo saprete presto, inutili, inutili idioti. Signora c è, c è. Allegra, xixi <ride> Ok, questi comunque sono casuali, eh. Oh, che gioia! Oggi è una giornata davvero verdalboriosa! Oh, un avventuriero! Cos'è quel muso lungo? Il mio momento, ma a questo pare, è a posto, Lo eh. puoi andare in giro così nella nostra bella città. Forza, fai un sorriso, lo sai che. anche tu che è quello che vuoi. No, non è vero. Io voglio la tristezza Non ti muovere troppo. Un sorriso? Porta felicità. Questa cosa già si sa. No la no, no, sono un bambino scemo che corre madre ansiosa xiao tong perché escono solo i cinesi boh, aspettila Chris. Chris calma ti offrirai per farti male mi fai davvero ammattire bimbo mio! oh un avventuriero il mio bambino non sta fermo un attimo sono davvero preoccupata per il suo futuro Ma meno quali... male che non c'erano problemi la, la la la birichino Chris Upie upie. Sono un drago spaventoso, fate largo. Grrr, piccioncini Marius e Giulietta. Beh, con Giulietta ci siamo andati bene. Tesoruccio, amore mio. Sei così bella, Giulietta. Sei così intelligente, Marius. Mi sembra di sognare. Vuoi che ti dia un pizzicotto e eh. e eh, eh, eh, eh. lei ci dice la stessa cosa? Perché contano come una sola entità, anche se puoi avere due dialoghi. Uomo sar sarcastico, William. Eh? E tu da dove salti fuori? Faccia come la tua non si vedono spesso in giro. Sei qui in visita o okay. che? Possiamo scegliere sì e no. Io metto sì. Ah, allora hai scelto il posto perfetto per attaccare per staccare la spina. Deve essere un gran. una gran cosa per te. Sono proprio invidioso. È un uomo sarcastico. E ora finalmente. E ora finalmente possiamo andare dal sindaco dopo esserci mossi come dei psicopatici sindaco insicuro, bogia Bugia, Bugia, lo chiamerò, <ride> lo chiamerò bugia. Okay. Benvenuto avventuriero! Io sono il sindaco di questa città. Ah, comunque se non parlate col sindaco eh, Non potete procedere. Hai già parlato con tutti gli abitanti? Questo non cambia se parlate o no. Potete anche mettere sì eh, Senza no, averlo no, fatto. Devi... No, no, no. no. sì, ok. Potete Io metto sì. Se dite no, no, non andate avanti. Sì, quindi dovete mettere sì. Che, che abbiate parlato con tutti o no. Bell'Alpoli è una città graziosa. Oh, ma è normale per me dirlo. Sono, ne sono il sindaco. Eh? Um, e quello cos'è? Eh? Cosa come? Chi? mamma mia, cos'è quello? Zitto piccolo, sei stupido. <ride> <ride> Giulietta. Marius. Mm, non può essere nulla di buono. Oh, grazie Capitano. Ovvio, Oh no, è Il Duce, dobbiamo crearlo. Che il, il duca, duca del, del male. male una presenza malefica che controlla i mostri dall'ombra. Taglio. Ora creiamo. Ok, eccoci. Abbiamo creato il Mi, Il Duca <ride> del Male, Grenny. Che è, è una Nonnetta con gli occhi minuscoli, molto. No. Bello, non mi pare? Eccolo qui. Duca del male. Nonna. Wow, wow, wow. non ci vedo niente. <ride> Io sono <ride> Granny, il duca del male. E <ride> sono qui per seguire causa e terrore del vostro piccolo. Mi sarà file quando? Cominciano proprio da qui. Gente di bello al mare. <ride> Ora conoscerete il mio vero significato della parola terrore. Dite addio ai vostri amati volti. Oh no! Il mio, il mio volto è amato. Oh Sai no. cosa bisogna bisognerebbe fare? Fare uno senza faccia e fargli togliere il volto. <ride> Una visante senza faccia. Wow! Il mio povero... Ma chris mamma non lo togli, il volto. Esatto. Ah, Juliette. Lui si è arreso subito. <ride> non, non, non, non oppone resistenza. Non può essere vero. I volti io roba. Su molto bene, dovrebbe bastare per il momento. Ascoltatemi, vivi creature senza volto. Ni, ni. D'ora in poi. La vostra sarà una vita di mutuo terrore. Non vi aspetta altro. E in quanto coloro che oggi ho risparmiato. Salve. Guardate bene i vostri miserabili amici. E tremate. Addio. devo fare Bowser come, come tu ma mm. Vai, impossibile. Ok, quindi ora bisogna parlare con la tizia. No, eh, no, non, non durerà mai meno di mezz'ora. Vabbè, fa niente. Facciamo, facciamo. di più. Facciamo un video più lungo, cioè, fa niente. No, no, facciamo di.. No, vabbè. Chris, mio Direi povero parco sì. Niente panico, niente panico. Sono già sangue. Oh, avventure, questa era la intro. Non abbiamo ancora fatto nulla. Ti e supplico, aiuto. ascoltami. Per favore aiuta il mio, il mio Chris. No. Ok, sì. Oh, grazie mille. Oh, aspetta. Tieni questo che ti conferirà i poteri speciali. È la noneta fortuna della nostra famiglia. Bene. Evviva, io ho un amuleto antico. Ho paura che il duca del male si aggira ancora qui intorno. Potresti cercare fuori città? Ok, abbiamo accettato la richiesta della madre stupida. Tu mm. ok, non ci dicono no, niente. So, ma solo la madre dice le cose. Sì, lo so. Ok, ora si è sbloccato un nuovo percorso alla mappa. Andiamo quindi in basso. Purtroppo non ve la possiamo far vedere. Per colpa di Marco. Mm. Nee. <ride> a qualcuno piace giocare a fare le robe, eh? Stavo solo passeggiando di notte! Restituisci il viso di Chris oh. Ti rivedisci per casa a questo monellaccio? Sì e... mm, immagino che potrei farlo Sì Ha una condizione però Dammi la tua anima No non è vero <ride> Dimmi un po' come te la cambia a combattere Arg! Bella risposta devo dire ed ecco qui. Mm. Ci vediamo se riesce a salvare la pelle, è chiaro. Mm. Aiuto. Salvatemi, aiuto, soccorso. La moneta antico sta brillando. E dal suo interno giunge una voce misteriosa. Dynamite X. Dynamite X mi senti? No. no. Oh, oh, oh, ma certo che puoi sentirmi. Potrei, potrei non credermi, ma io sono una divinità. Davvero? No. <ride> Ora ascolta quello che ho da dirti. Sembra che tu sei in guai grossi, eh. Ti come un po' d'aiuto? No. <ride> come no? hai proprio volevi scherzare, eh? Ti aiuterò e basta. E poi che, che figura ci farei come divinità? Ora ti donerò un potere celestiale. Ho yeah. ah. sbattuto uno spigolo, non farci caso. di divino. Ora puoi servirti delle classi. Usa, le cla usa classi diverse per combattere i mostri nel modo più efficace. Ora va meglio. Forza! Sc scegli una classe. E ora qui abbiamo una vasta scelta. Le classi definiscono il ruolo impersonato dai Mi in battaglia. Alcune sono specializzate nell'attacco, nell altre servono per guarire le ferite. Le armi e vestiti a disposizione di Mi dipenderanno dalla classe scelta. In ogni caso sarà possibile personalizzare totalmente l'aspetto e i vestiti di un Mi in un secondo momento, questo ve lo spiegheremo dopo, che ora di sicuro non avrete capito. Allora, come classi abbiamo a disposizione varie, che voi non potete vedere. Sì, so, non è che ce tante. Vabbè, sì, che rispetto al gioco completo sono molte. Di meno abbiamo il guerriero mago sacerdote ladro cantante e cuoco io sceglierò guerriero però vi facciamo vedere la descrizione di tutte guerriero brandisce spade possenti ed è in gamba sia in attacco che in difesa infligge danni strabilianti spazzando via i nemici con la forza della magia aiuta il gruppo con le sue tecniche curative grazie alla magia divina rapido e furtivo padroneggia tutta una serie di abilità sorpre per sorprendere i nemici Cantante maschio, stimola e tiene unito il gruppo con la prorompente pro energia delle sue canzoni. Poi c'è cioè, cantante femmina, che è lo stesso però femmina. Poi cuoco. Con la sua fidata padella prepara squisiti, cibi curativi, ma anche piatti indigesti. Io sceglierò guerriero, perché sì. TNVX appartiene ora alla classe guerriero. Marco non so che cosa sceglierà poi, per il suo mini. Che stai facendo? Cosa? E il nostro casino la telecamera? Vabbè, fa niente, giusto. Ah. <ride> non pensi di Ma è giusta, pensa un po'. Oh oh oh! Buon Natale! Ora puoi dare agli scagnozzi del duca del male. Il fatto è lo... eh, il fatto mio. Scusa, lotta nobile. Dynamitix dimostra a tutti cosa sai fare. Sì signora. Where am I due? Mi... Loppiamo come si fa un tempo E finalmente eccoci, prima battaglia Minimalma Chris che è l'unica L'unica mini Che troveremo demo. In, nella demo, sì. demo. nella demo Ok, possiamo scegliere Varie opzioni. Intanto ci sono gli HP in basso, a, cioè in alto a, a destra, a sinistra, dello schermo interiore HP, punti magia, poi c'è inizia. Per iniziare la battaglia, battaglia automatica che che praticamente dopo aver iniziato la battaglia um, Faranno tutti gli attacchi da soli senza che tu debba scegliere poi c'è ritirata che in questo caso non si può fare e poi la foto che non, non mi ingolta di fare ora quindi mettiamo inizia che ha attaccato lui per primo io posso fare ho perso qualche hp posso fare attacco abilità magia snack io metto attacco Perché è l'unica cosa che posso fare e scelgo il bersaglio lui uh comunque di vita di vita quanta vita hai in tutto in tutto? Eh, dipende dalla classe eh quanta vita hai tu? ora 10 in yuppie, tutto? 12 yuppie puntina invece sono sempre qua ok quindi questa era la battaglia è stata una bazzecola possiamo andare avanti quindi proseguire nell'avventura oppure riavviare la battaglia, cioè rivedere. rivedere la battaglia, quindi ti fa tipo un, un video. E abbiamo tenuto un punto esperienza, eh. Melmatina, che è un cibo, poi vedremo come funziona. E per poi intendo tra poco. Ottimo lavoro, giovane, Dynamitix. Ah, per così poco. La mia schiena. Grazie a te, quel bambino è salvo. Oh, oh, oh le cose si mettono bene. Ora fai ritorno alla città di Vertalboria. Con, con quale pronuncia ho detto quella città. Ok, quindi torniamo. Il volto nella, nella, nella minimappa di sotto è tornato alla città. E ora abbiamo un punto esclamativo. Andiamo. Oh... Oh, evviva il mio viso è tornato, oh Chris mio piccolo tesoro, stai bene, sei finito vero, no è tutto ok, oh grazie al cielo, lascia stare mia madre è un po' svitata, e grazie anche a te gentile viaggiatura! ecco questo è un piccolo dono per ringraziare, signora mia, mi hai appena dato un amuleto e mo mi dai 200 mh. Che sono i soldi di Mitopia. Non No, no, mito, Mitopia, soldi. Mm, si intende. Sì, proprio. Oh, sì. Oh oh oh, fantastico, semplicemente fantastico. Però non è il momento di riposare sugli allori. Dynamite ho un'altra missione per te. Ah, sì? no. si? No, ero assistito alle malefette del tuga del male. Grammy. <ride> vado a precipitare Mitopia nel caos, per non dire di peggio. Perché? Cosa c'è di peggio nel caos? Sai sì. E siccome sono molto occupato, ho bisogno del tuo aiuto. Gulp! Sconfiggi Granny e libera questo mondo della sua malvagità, no. Capisco purtroppo per te non hai voce in capitolo al riguardo. Oh? E poi me lo devi per averti tirato fuori dai guai con quel mostro. Potevi scappare semplicemente invece di fare. Aiuto! Il potere che ti ho concesso ti aiuterà nella tua missione. E ora dai Metrix. Vai alla ricerca del duca del male mi attendo grandi cose da te, oh oh oh, buon natale a tutti e addio non lo sentiremo più, no, non è vero, lo sentiremo, forse, chi lo sa bimbo smetti di corrermi addosso <ride> ok iniziamo a recuperare i volti di tutti nella città quindi ok, beh sappiamo di chi... ah finalmente ce lo fa vedere nella mappa di sopra pure. ok quindi volto numero uno lì. tu signora brutta allegra mm. Wow, fino là. <ride> Poi tu? Mamma mia, come sei terrorizzato. Il viso celestiale di Juliet! Ah! Ora non può sussurrarmi dolci allora. Eh vabbè, che ci vuoi fare? È colpa tua. Okay. e poi abbiamo finito di regola quindi usciamo da qua per fare prima <ride> e ora andiamo subito si è sbloccato un percorso a destra della città entriamo subito e facciamo il primo e livello di nuovo la telecamera. no non è vero sì, guarda. colline serine ok adesso nella minima faccio un percorso Spero di non aver perso dei tesori. Vabbè non li leggerò questi mini dialoghi perché vi fanno ogni o due secondi, letteralmente. Ed ecco la prima battaglia. Non boss. No, è battaglia normale. Ok, iniziamo. Ho, ho detto non boss, nel senso la, la prima battaglia non boss. Capirai. Quello era il tutorial, praticamente. C'è il bersaglio. Ok, attacchiamo. Boom. One shot, one kill. E abbiamo salvato un volto che non è di, di quelli che ci interessano, però... Oh, oh, oh, hai visto quel viso? Quel volto ha soltanto... Staccarsi dal no, mostro sì. che è sconfitto, vero? Grazie no. a te la persona a cui appartiene potrà recuperarlo. Però con quel discolo che hai incontrato prima. In altre parole, sconfiggere un mostro significa salvare qualcuno. Ecco perché lo devi, devi far fuori i più mostri possibili. Farei questo uh, uh, farei questo favore alla tua divinità preferito, vero? Oh, oh, oh. Io non ti ho risposto. Quindi no. E fatta. Andiamo avanti. Otteniamo XP, livello 2. Oh yeah. Wow. Più PS, attacco, magia, difesa e velocità. Non li leggerò sempre di status. Eh. E 5 soldi. Tanto sono sempre uguale. Però intanto vogliamo andare al menu. Qui ci sono varie cose. Tra cui banane e caramelle. Vi spiegheremo poi a che servono. Ehm, poi i soldi. Ci sta il gruppo che vi spiegheremo più avanti quando servirà. Armi e vestiti per cambiare armi e vestiti e poi il registro per vedere i nemici. Andrò ad armi e vestiti. Ovviamente scelgo Dynamite X. E scelgo uh, Modifica Aspetto dei vestiti. Aspetto del copricapo e metto niente perché sto meglio senza Elmo. Ok. Ah, e poi mi sa. Uh, no, no, aspetto dei vestiti. Il no okay. il No, niente, niente. Ok, sto bene così. Quindi esco Dopo e continuo. Livello, ti, ti forse, forse. Mm. Oh no, un'imboscata. Ai ai. Oh, sono inciampato su un sassolino. Semmo proprio che non riuscirò a cavarmela. Davvero? Davvero non puoi uccidere due farfalle? Oh, oh, sembra che tu sia in cattive acque. No, sono sul prato. Niente paura, ti invierò dei rinforzi. Abracadia, Abracadia e l'amico. Eccolo, qua Quindi ora creiamo l'amico. Sarà Marco. Ok, eccoci. Finalmente siamo riusciti a fare il nome. È il mi. È questo più o meno. Anche se mm -hmm. non, è, non è simile a Marco. Allora, magico, sognatore. Tu quale vuoi Guarda. essere? Prudente, la metà di, di questi non so il, il significato Quale quindi. non sai? <ride> caparvi Vuol dire testarlo eh, Non lo so rilassato si sì, in effetti tu mi, mi sei rilassato Ok scegliamo quale vuoi essere ladro Ladro sicuro? Sì. Non vuoi essere tipo il sacerdote No ladro <ride> Ok abbiamo un ladro Marco va bene ciao mica chiamo Marco, se ne se me siete, sono un ladro rilassato molto easy che cacchio comunque lo dico io come ci so sono... finito qui Ah! ah. buongiorno lascia che ti aiuti ma chi sei tu con, con piacere fight no. me fight me meta Knight! ok si è aggiunta la barra di vita di Marco quindi ahia attacco ha colpito io ho 10 punti vita mentre tu 14 ok io attacco lo farfalla farfaroccia Ooh, perfect. Perfect. La, io, io non vengo comandato Sì, lui fine. è un cpu attacca lui lanciando il coltello ah. e lui ha molta più velocità di me forse non lo so ok abbiamo salvato altre due volte è stata una pazzecola 10 yeah. soldi dopo questo chiudiamo L'episodio cioè non c'è più ci saranno più episodi della demon di Utopia. E' una demo ma oh no, ci saranno altri episodi perché dovremmo continuare Perché non dovremmo perché non dovremmo mostrarla tutta? Vabbè. Non abbiamo mostrato ancora nessuna funzione tutte. Posso sono. Posso unirmi a te? No. Ah, lo mettere non ho sbagliato tasto. Okay. Oh, no Ok. No, no, no, no, no. oh, oh oh, a quanto pare l'avete scampata, eh! Poi due stringerete li dice certo una bella amicizia durante questa avventura. Metti sopra stanze divise. Più potere No, più potenti diventerete. Un viaggio. Oh, oh, oh, oh. Guarda come corre Marco. Ho visto la luce. Non mi convince molto. <ride> Ovviamente. Dicono presi a casa, veramente. Non c'entra niente con. Niente. Uh, soldi. No, dai trovi. Oh, c'è qualcosa per terra. Bene. Viva una banana ps Che fa recuperare i PS se non avete wow. capito Comunque metto veloce Non posso ripare non so niente. Non ora so neanche... che siamo in ballo dobbiamo ballare Comunque con Beans, <ride> io qua, non eh. rispondo neanche E non ne tizio aspetta Mmm gnam Le vuoi metà mm. nom, nom, nom. nemmeno, nemmeno risposta L'ho mangiata solo Comunque questa funzionalità di dividere mm. la banana PS non si può fare in avventura Yeah. l'ho messo solo per farvi recuperare quello Manco che avete perso un cuore. ok corriamo perché si, sì. mi manca il mio cagnolino Risparmia il fiato tu <ride> <ride> vero ce l'hai un cane, ce l'ho io un cane ok un goblin mi, mi manca il tuo cagnolino ow oh, god damn it Get e this. poi mi manca il mio cagnolino lui, lui è appena nato Marco07 l'ha creato la divinità no l'ho creato io è già finita, vai la, la divinità la, la porta. Aspetta di goblin, nuovo cibo la, la, la, la. pim pum pam avventura ho presente ho presente quella sensazione cosa? pim pum pam avventura? <ride> it's adventure time uff sono così stanco anch'io non ce la faccio più ma se non hai fatto niente te lo sto giocando io aspetta cos'è laggiù? hai trovato una locanda? Yeah. una locanda forza andiamo a farci una bella dormita. R rendiamo grazie alla divinità della, delle locande nel, nel posto giusto le locande sono il fine livello praticamente yep e sono, sono tipo un, non si sa come faccio una locanda yep ok quindi la locanda cosa si fa nella locanda è il momento per voi due di scegliere una stanza quando due <ride> membri del gruppo condividono una stanza il loro legame diventa più forte e più si avvicineranno tra loro più si aiuteranno in battaglia Metti nella stessa stanza e osserva come si sviluppa il loro rapporto. Nope. Ok, tutti no. nell'ingresso. Ok, quel cuore lì è praticamente il rapporto. Se più è alto, più ci sono gli aiuti. Che ne so, a un certo livello, praticamente. Se, se un, un giocatore muore, praticamente. Se viene sconfitto, l'altro lo vendicherà, per esempio. E, e tante altre cose quindi ora. Meno, meno prima, aspetta, Andiamo a, vai a mangiare. E qui possiamo fare cose. Puoi sono dei cibi che alla gente piace, mentre altri no. Sì. Puoi nutrire i membri del tuo gruppo con cibo durante il loro viaggio. Più si nutriranno, più i loro parametri aumenteranno. Assicurati perciò di offrire un bel pasto nutriente dopo ogni spedizione. A proposito, l'aumento dei parametri è totalmente collegato al gradimento di un piatto. Se un personaggio non piace una certa pietanza, l'aumento sarà minimo. Riempi la pancia dei tuoi alleati con ciò che amano per migliorare le capacità. Ok, ad esempio... Per il momento non sappiamo a loro cosa piace, perché vedi hanno punto interrogativo se non sbaglio. Non c'è niente. Beh comunque sì, non, non fanno nulla, sono neutrali quando li, li mostro. Sì, ecco vedi, c'è un punto interrogativo perché non li abbiamo ancora fatti provare. È... Quindi facciamo provare la Mel Martina a Dynamitix. Apprezzato, quindi ehm, vuol dire che aumenterà normalmente il parametro. Dai, dai a me l'ha vista. Questa do a te. Tu sei stato soddisfatto, quindi le è piaciuta di più di, del solito diciamo, quindi aumenta di più parametri. Ora andiamo al coso, qui, dona le monete. Dai le monete ai membri del tuo gruppo per aiutarli a ottenere ciò che desiderano. Qualcuno potrebbe volere degli snack da condividere con gli altri, o magari qualcosa per sé, come un'arma o dei vestiti. A volte potrebbero succedere che tornino con qualcosa di diverso da quanto previsto. Ma ehi hey, Succede un po' a tutti di sbagliarsi, no? Certo, perché tu vai al negozio. Sì, vorrei un'armatura, ti danno una banana. Ok, grazie. Vai a casa. No, allora. ma nel senso. Dicono: vorrei un'armatura. E poi quando la, la provano, ah no, non mi piace veramente. Prendo una banana. <ride> Comunque sia eh, quando. Cioè, praticamente prendendo un'armatura, c'è una possibilità che tornino con una banana PS invece di dell'armatura o l'arma. Per esempio, ora Dynamiti vuole un pezzo d'armatura, mentre Marco vuole una banana PS. Quindi, vediamo. E li metto solo a mangiare. Sì, infatti, Infatti i, i snack non li compreremo proprio perché sono abbastanza inutili. Ok, armatura. Sembra che Dynamiti voglia armatura in Ecopelle, che aumenta la difesa da 7 a 11. Quindi subirò meno danni. E costa 140 monete. Gliela diamo. Cioè, gli diamo i soldi. E speriamo, speriamo che torna. Ecco qui. Perfetto, quindi ora la possiamo indossare. Magari la metto di colore rosso, sì. Uh, ok, indossa. E a Marco non diamo niente. <ride> la banana, anche perché la banana PS costa 100 monete e ne abbiamo solo 80. Vai al menu. Ora mettiamo... Uh, qui, vediamo l'ultima cosa. Sì, lo so. Puoi ripartire i membri del gruppo come preferisci. Ma se vuoi che tra i tuoi mi si sviluppi un buon rapporto, mettili nella stessa stanza. Se succede qualcosa di interessante in una stanza, vedrai comparire un fumetto animato con tre punti di sospensione. Toccalo per osservare il gioco che accade nella stanza e goditi la scena. Però per il momento non c'è nulla. Quindi andiamo e a riprendi. Perché? Perché.. Basta voi! Oh, ehi, non vamo! Aspetta. Ah, metto a armi e vestiti un secondo, che devo cambiare una cosa. Ma salvo automaticamente! Aspetta, non lo so, non mi ricordo. Ok, quindi ora io ho più difesa, mentre Marco è normale. Ora salve ed esci. E noi ci vediamo alla prossima parte della demo di Mitocchio. <ride> è, è molto strano da dire però. me. Eh. Quindi alla prossima, ciao.